Ciao a tutti, oggi prepariamo una biga, biga classica Giorilli preimpasto solido, idratato al 45%, 1% di lievito di birra fresco, biga che deve terminare con una temperatura di 21 gradi, che poi riposerà 18 ore a 18 gradi. Qui abbiamo la farina, è un mix 60% caputo-manitoba-oro, w di 380 e un 40 di caputo pizzeria w di circa 265 per un w aritmetico di circa 340 qui abbiamo l'acqua acqua, acqua a circa 18 gradi per calcolare la corretta temperatura dell'acqua utilizzare la formula nel caso si voglia uscire a 21 gradi con la biga la formula 55 Meno temperatura ambiente, meno temperatura della farina. Mediamente la temperatura della farina è circa un grado superiore a quella dell'ambiente. Qui abbiamo 18 gradi, quindi la temperatura della farina l'ho misurata a circa 19 gradi. 55 meno 18 meno 19 dà una temperatura dell'acqua di 18 gradi. Andiamo a inserire il lievito nell'acqua e lo Sciogliamo un attimo con un cucchiaio. Nel caso si voglia ottenere una temperatura finale della biga differente, ad esempio 19 gradi, basterà in quel caso partire non da 55 ma da 53. La temperatura finale della biga è in funzione della temperatura a cui poi la biga fermenterà. In questo caso i classici 18 gradi, 18 gradi prevedono un'idratazione del 45% e di una temperatura finale di 21 gradi, aggiungiamo l'acqua col lievito alla farina. E con due forchette iniziamo ad amalgamare io mi trovo bene con le forchette quindi utilizzo questo approccio l'obiettivo è quello di andare a far inglobare alla farina tutta l'acqua e non non avere farina secca quindi non idratata a fine lavorazione questo è un procedimento che impiega circa 3-4 minuti si può fare anche in impastatrice in impastatrice prestare attenzione alle quantità e alla temperatura dell'acqua perché è facile che il verme comunque conferisca un po' più calore rispetto alle forchette come sto facendo ora e quindi in quel caso bisogna aggiustare la temperatura dell'acqua di conseguenza per avere appunto lo stesso risultato la biga poi riposerà in un contenitore chiuso con una pellicola trasparente forata per farla diciamo respirare e come dicevo, riposerà a 18 gradi per 18 ore. Sarà la base di un impasto che verrà concluso domani per pala romana, idratata all'80%. Questa è una biga con l'80% della farina totale sulla ricetta. Concluderà la farina un 8% di farina di semola di grano duro, senatore capelli, un 6% di farina di soia e un 6% di cuor di cereali caputo, È un mix molto caratterizzante che nel caso lo utilizzate sia che sia teglia sia che sia tonda al piatto sia che sia pane vi consiglio comunque di non andare mai oltre il 10% sia perché ha bassissime capacità panificatorie sia perché comunque ha un gusto molto molto deciso che già in quella percentuale almeno a mio avviso è sufficiente Ok, la vigra è praticamente pronta. L'obiettivo di questa preparazione fatta con le forchette in questo caso è quello di far assorbire l'acqua senza lavorare troppo la farina meccanicamente senza cercando di farle sviluppare in questa fase meno glutine possibile. Quando vediamo che non c'è più farina libera possiamo considerare la biga conclusa. Se la fate in impastatrice avrete un risultato leggermente diverso eh, almeno diciamo visivamente però l'obiettivo è sempre quello appunto di uscire alla temperatura che ci siamo prefissati non ci serve un impasto incordato assolutamente e tutto qua questa è la biga Siamo circa a 20.5 20.6 è un po di, di scarto questo termometro 20.8 benissimo ora voilà. trasportiamo in un contenitore come questo può andare bene Uh, permette uno sviluppo di circa 2,5 litri e um, la biga non, uh, non crescerà in modo importante avrà sì un, un, suo, un suo sviluppo soprattutto nelle, nelle ore iniziali però poi dopo si, si arresterà, diciamo. Credo che faccia circa un decimo, un 15%, un, un 15% del, del suo volume, non oltre. L'ideale per la biga sono contenitori quadrati. Lo spiega Giorilli nel suo libro in modo molto esauriente del perché sia la soluzione ottimale comunque si può anche utilizzare un contenitore differente e difficilmente si potrà accorgersi della differenza ok quindi questa è la nostra biga 21 gradi pellicola trasparente e un paio di fuori con la forchetta. A posto così. Ciao!